I miei bambini? Vieni! Vieni ah, signora, questo è il negozio dei libri? La libri via? Sì! Ah, buonasera! Buonasera! Buonadera. Ah, lei è il signor Pappagallo Lallo? Sì! Buonasera, Pappagallo Lallo! Tu cosa vuoi? Io vorrei comprare un libro sì. per me perché sono a casa confinato con tutta questa storia dei virus. Eh, ho tanto tempo e voglio leggere un bel libro. Ah, voilà, voilà, voilà, là! Voilà. Vai Che cosa significa voilà? <ride> perché parla così il pappagallo? Perché. perché. oh, posso parlare anche io così? Oh. Va bene, senta, signora, io aspetto, il eh, signor Pappagallo là, aspetto qui, vada a prendere un libro per me, un bel libro, vada, oh. vada! bello, eh? Ecco uno bello. Oh, vediamo, vediamo. Ecco, sì, questo, cos è così, questo è un... Che cos'è? Ci sono i barbi, i disegnini, tante storielle interessanti. Ah! Oh, costa tanto questo libro, signora? Sì. Mm. E lei, papà Gallo Lallo? Me lo consiglia questo libro? Sì. Beh, mi fa lo scontrino, per favore? Eh, ho capito che sì. c'è la crisi, ma lo scontrino... Ecco. Te esatto, è fatto lo scontrino. Dov'è? No, no, no, lo devi prendere lì. Dove? Ecco, ma quanto costa questo libro? Prima mi dica il prezzo. Quanto costa? 7 euro. Anche questo 7 euro. Ah, aspetta un attimo che prendi i sogni, eh. Aspetta. Prima lo scontrino e poi vado, Bah, che strano non te Allora. Ecco qui, signora. Mi dia pure a pappacalolallo. Ciao, è ciao. il nostro primo? Ah. Senta, ma lei? Sì. È, è tua mamma questa signora, Carolallo? Sì. Ah. Signora, senta, ma lei perché è tutta vestita di verde? Perché sono un inghi. Ah, un inghi? Ah, ok, ho capito, ho capito tutto. Va bene. Ciao, ciao. Arrivederci. Arrivederci, prendi il libro. Grazie. Puzza un pochino, vabbè, grazie.